Faccio la, la domanda da un milione di dollari per iniziare. Mm. Com'è la vita di una ricercatrice di, di psicologia, di psicoterapia? Co, co, di, psicologia. di psicologia. Di psicologia, anche. voi. Sì. Com'è la vita? Eh, mm. eh, eh. Dillo ai nostri colleghi clinici. Com'è la vita di una... Hmm. Eh, trovo fantastica, da clinica? Eh prima perché che tu sei anche clinica, no? Sì, sì, prima eh, da, certo. Sì, la clinica, prima che da ricercatrice, eh, penso che sia un fantastico riuscire a ri mettere le proprie curiosità, i propri interessi clinici eh, in numeri, di modo da poter poi arrivare a una conclusione. Guarda è quanto, che... quanto ti piace. Quanto <ride> <la morte. ride> mi piace. Sì. L'ho detta in maniera molto spartana. No, no. Molto... Però mi rendo conto che molto spesso il clinico si fa delle ipotesi di ricerca, si pone degli interrogativi e non sempre ci sono gli strumenti um, sia dipendenti dal setting o sia dipendenti dalla persona per riuscire poi ad esaurirli. E invece un po' adesso, tutto sommato, mm. non è che stiamo parlando di e sperimentoni, ma anche nella picco, ognuno di noi nella piccola pratica quotidiana può riuscire a raccogliere due dati e riuscire a, a raggiungere un risultato rispetto alle proprie ipotesi. Poi ricerca è un parolone gigante, quindi si può fare ricerca con le parole, ricerca con i numeri, si può fare ricerca con l'osservazione, però è proprio riuscire ad avere gli strumenti per superare la curiosità clinica Mm, boh, credo che sia una cosa interessante se mossa chiaramente è nata così cioè tu sei entrata nel mondo della ricerca perché volevi dare numeri alle cose che pensavi che leggevi eccetera o oh, è stato più casuale come la verità è, stata, è stato chiaramente tutto molto casuale eh, quello che ho sempre avuto io era la voglia di eh, poi lavorare e vivere all'estero e poi in realtà il dottorato l'ho iniziato anche molto più per una sorta di validazione no, dei vari titoli di studio accademici eh, internazionali però poi ho capito che in realtà no, mi, piace, mi piaceva così, mi piaceva così mi piaceva ed era più facile farlo nella mia lingua, nel senso la clinica è nella mia lingua e quindi la ricerca è in lingua inglese e non ho più avuto la spinta, cioè, paradossalmente una carriera che ho iniziato per mantenere un lavoro in Italia ma soprattutto per poi raggiungere un traguardo all'estero ipoteticamente, ma ha fatto esattamente il lavoro opposto mi ha tenuto qui e mi ha portato a, a interessarmi sempre di più di quello che facevo nel setting che avevo, poi è chiaro il ricercatore deve anche, insomma, non si può fare ricerca su tutto, non cioè, si può essere sempre bravi su tutto, non si può... E quindi nel mio, nel mio piccolo angolino eh, sono riuscita a crearmi una sorta di interesse clinico e quindi interesse di ricerca ben specifico, molto settoriale, no? Ti, ti, aiuta, ti aiuta nella clinica? Perché sai che si dice, no? Uh, cioè si dice ecco, quasi un fatto che c'è cioè, questo scollamento... Uh, clinica ricerca. No? Per esempio, dice molto spesso i clinici mm. non leggono o sanno poco di ricerca o non sanno quanto sarebbe utile che, che sapessero, a volte perché non è facile da comprendere. Mm. Da ecco, tu che ti vivi le due anime, che sei terapeuta mm. breve strategica e anche ricercatrice, ti aiuta nella clinica Fare ricerca o comunque studiare tante ricerche che immagino che ne studi anche tanta per doverla fare. Assolutamente sì, eh, si auto mutuo influenzano, no? mettiamola così, eh, uno porta alla crescita e al miglioramento dell'altra, se no non ci sarebbe motivo di farlo. Eh, sto pensando a un esempio molto pratico per, eh, eh, cioè anche adesso nel lavoro con i pazienti, adesso specificatamente nel lavoro ospedaliero con i pazienti, ah, poi, scusate faccio questa premessa, c'è anche questa grande differenza tra riuscire a fare ricerca nella clinica privata piuttosto che in una clinica ospedaliera. Poi c'è una vastità, è chiaro che il professionista privato ha più difficoltà in questi termini, è un setting diverso, mentre quando si ha la fortuna di avere a disposizione, quindi è chiaramente anche una fortuna, una determinata categoria di pazienti, una popolazione dove è possibile raccogliere dei dati o fare qualsiasi altro tipo di attività di ricerca, appunto dall'osservativa alla quantitativa alla qualitativa ti dà delle manovre in più, okay? quindi nel momento in cui incominci a vedere una serie di persone caratterizzate da determinate condizioni psicofisiche eh, che si vengono a riproporre e incomincia a farti anche delle ipotesi e incomincia a dire ma perché insomma tutto quello che leggo io trovo queste particolarità, voglio vedere se riesco a testarle ed effettivamente nel momento in cui trovi o queste ipotesi che tu hai si vengono a verificare in un'onestà chiaramente Ciao. del disegno di ricerca eh, questo ovviamente a sua volta ti aiuta nella clinica quindi se io trovo ad esempio nella popolazione di pazienti sovrappeso una caratteristica di impulsività Mm -hmm. piuttosto che di depressione o piuttosto che di ansia che ne so come riporta molto spesso la letteratura vado a verificare se che ne so effettivamente l'impulsività o questo tratto importante c'è in quella persona che è di fronte in quella persona o nella media del numero di persone insomma e, se c'è o magari è coperto da qualcos'altro no? noi da terapeuti brevi strategici adesso me ne vogliano eh, Insomma, la depressione è un po' sempre reattiva a qualcosa, no? E quindi dire, categorizzare o diagnosticare che abbiamo questo problema in ospedale, no? Un paziente, usare queste etichette diagnostiche che chiaramente servono nella pratica, ma non servono al paziente. Quindi ridurre questo e portare a galla altri tratti che noi vi rileviamo, mh, clinicamente confermiamo in ricerca aiuta anche nella gestione della relazione col paziente e quindi nel trattamento della sua sintomatologia. Interessante perché è un mondo um, con dei tratti oscuri, ma non nel senso emotivo del termine, no? <ride> la magia nera della ricerca, <ride> ma um, sai che a me piace leggere un pochino, faccio fatica a comprendere tante cose, però, però ne vedo anche l'utilità, il, il, come dici tu poi, l'applicazione all'interno del, del contesto clinico. Um, ti chiedo, guarda, le cose che Saranno banali, probabilmente mentre te le dirò tu penserai, questo è un completo ignorante, però sono cose che... Um... Te l'ho sempre detto che tu sei ricercato ricercatore mancato. Ti ho sempre detto che ti sbagli, però <ride> io con i numeri in particolare ho delle grandi difficoltà, però... però um... E che non è mai troppo tardi. Eh. V vedremo, vedremo se mi riciclo come ricercatore. Già da Bissa, ha detto che il mio curriculum, l'ha detto Giada no? che posso fare ricicatore. Ok. Um... Però sono delle tematiche che quando parlo di, uh, di ricerca di uh, evidence base uh, di misurabilità con dei colleghi prettamente clinici, non prettamente clinici, creiamo sempre i dubbi che adesso te, te li espongo così io gli do le mie risposte ok mm. no ma guarda che però ho no, una ricercatrice così, così poi mi rivendo le tue risposte e faccio finta che sono sì che si libero, tanto non sono mie qualcuno <ride> l'ha detto <ride> di me ok una domanda che uh, spesso ritorna poi sui social dove ho è il posto più sbagliato per parlare di queste cose è ma come fai a confrontare modelli diversi, o meglio ancora, a dire, più come fai a confrontarli, come fai a dire che un modello è meglio dell'altro se eh, sai, abbiamo modelli che magari hanno ehm, dei, um, degli obiettivi diversi. Faccio un esempio banale, mi confronti la CBT che dice che l'obiettivo alla fine è quello di cambiare le, le credenze errate, oppure un certo tipo di CBT che ti dice che Uh, penso a Liotti, uh, che bisogna lavorare sullo stile di attaccamento mm. della persona raggiunta da Clensuro con la <coughs> terapia breve strategica che parla di. Eh, bloccare le tentate soluzioni disfunzionali o che è il risultato è il cambiamento del sistema percettivo o con una psicodinamica che ti dice che il cambiamento è mm. la risoluzione del conflitto in coscio banalizzo però per capirci Co come fanno molti quelli che ma tu non puoi com compararli a livello di efficacia una vuole andare a destra e una a sinistra come fai? Mm. Allora, corregimi se sbaglio spero di aver capito bene la domanda nel momento in cui abbiamo un medesimo problema Esatto, sì. ok, e diverse forme di terapie. Quale di queste possiamo dire che è effettivamente più efficace? Come i colleghi, molti colleghi dicono: come fai? Perché te la persona che mm. ti dice: Sono depresso, che ti dice: Sto male, mm -hmm. e lo psicodinamico penserà. La risoluzione sarà, dovrà passare per uh, il conflitto edipico. Per, certo. Cioè, ci sarà quando il conflitto okay. edipico sarà risolto. Invece il CBT ti dirà, um, ci sarà quando cambieremo le sue credenze errate. Allora, Come fai a comparare queste due cose? La mia risposta è quando la persona ti dice, sto bene, mm. è cioè, appunto, al di là della tua teoria, però, già questa è sporcata da una visione... Mm. Allora, ah, sicuramente c'è il costrutto, giustamente come quindi la, diciamo, il framework teorico, no? la, eh, la cornice teorica entro cui viene inquadrato il determinato sintomo, e sì, hai perfettamente ragione. Eh, questo è già un po' più discorso epistemologico che metodologico. Mm, però parto sì, da questo: sì, sì. per dirti: eh, sì, hai perfettamente ragione. Poi, come io intendo la risoluzione di un sintomo è diverso da quello di un collega di un altro approccio terapeutico e soprattutto. Cosa intendiamo per efficacia? La intendiamo per efficacia relativa alla riduzione del sintomo in questione? O, e sono d'accordo con te, eh, al benessere della persona a 360 gradi? Mm -hmm. Perché sappiamo benissimo che in terapia non lavoriamo solo su quello. Certo. E si vengono anche mh, più o meno indirettamente... A, si va anche più o meno indirettamente a lavorare sulla, con, sul contesto relazionale della persona ehm, e, e quindi è anche soltanto il rapporto col terapeuta determina oltre all'approccio anche la qualità dell'intervento, l'efficacia dell'intervento. Quindi sì, forse un'efficacia in generale va vista più a livello di come il paziente percepisce l'effettiva qualità dell'intervento, però questo è un po' più epistemologico al netto della riduzione del sintomo. Se vogliamo fare un discorso evidence-based, sì. okay, quindi basato sulle prove, sull'evidenza, eh, il confronto deve venire assicurandoci il, la riduzione, il minor intervento di variabili esterne all'intervento stesso. Okay? Quindi, eh, e garantire, se voglio fare, se voglio confrontare la terapia come abbiamo fatto per il disturbo di alimentazione incontrollata in uno studio, eh, se vogliamo dimostrare che la terapia breve strategica o più efficace o meno della terapia cognitivo comportamentale piuttosto che di un altro tipo di terapia, garantiamo che i gruppi di soggetti Siano il più possibile equivalenti, garantiamo la stessa frequenza, la stessa durata dell'intervento e and so on. Lo stesso outcome misurato. Eh, ecco, ti basi su un outcome, ce lo decidi a priori, a priori? Assolutamente, dobbiamo capire che cosa andiamo a guardare. Certo. No? Quindi, se io voglio, appunto, rimango sempre su questo esempio che magari è più chiaro, sì. poi sì, correggimi sì. in itinere. Eh, se io voglio vedere quale delle due, due forme di terapia al netto delle stesse condizioni in cui si trova la persona, quindi nel nostro caso era un ambiente ospedale, un ospedale, quindi tutte le altre condizioni erano pari, cosa va a indicare? Qual è il metro di misura di questo miglioramento? Quindi nel nostro caso poi ci sono i questionari, il self report, quindi è il paziente stesso che dal suo punto di vista, con tutti i bias del caso, perché ovviamente ce ne sono un sacco, e il peso, dato che poi siamo nell'ambito dei disturbi alimentari, chiaramente il peso, o l'indice di massa corporea, certo. sono, anzi l'indice di massa corporea di solito è quello mh, internazionalmente utilizzato. No? Perché giustamente noi europei usiamo i chilogrammi, gli americani usano le libre, gli uk usano i pound, non c'è un facile confronto, tutti usiamo l'indice di massa corporea come indicatore del peso e permette una generalizzabilità dei risultati.